A 2000 mh, cominciai a produrre una serie di schizzi musicali più o meno estesi ispirati mh, a giardini, a fiori, a montagne eh, che mi erano familiari perché appunto eh, delle Alpi orientali eh, da cui provengo. Mi facevo guidare all'epoca eh, da libri eh, che però avevano il difetto per me di descrivere appunto i, i fiori o, le, o, o i paesaggi che andavo descrivendo musicalmente dal puro punto di vista scientifico. Questo era mh, la, la, il primo limite della, degli schizzi che andavo producendo, la frammentarietà poi di, di quello che io componevo e, e infine l'aspetto visuale cinematografico che era solo un sogno eh, lontano eh, da realizzarsi. In quei frammenti si possono già identificare, almeno in nuce certi procedimenti compositivi che nel, nel corso degli anni, anzi si può dire dei decenni, ormai sono venuti sviluppandosi, dal ricorso a organici strumentali che non... Non hanno nulla di usuale al, all'uso, mm, al ricorso sistematico eh, eh, alla tecnica del cane. Ciò che mancava invece a, a quella mia prima produzione, che poi eh, col tempo e con fatica eh, avrebbe condotto eh, a quello che oggi possiamo vedere, mancava l'organicità, innanzitutto, era tutto molto frammentario, non, si, non riuscivo a sviluppare eh, i materiali musicali e, il, e le stesse composizioni fino in fondo come avrei voluto e mancava ovviamente l'aspetto simbolico metafisico tutto si riduceva ancora a, a, una, a musica descrittiva a musica che descriveva eh, cose ma mm, l'aspetto eh, simbolico e narrativo che invece oggi possiamo eh, vedere meglio espresso era del tutto assente. La prima grande svolta eh, nell'evoluzione di questo progetto, di questo sogno che è a Gardens, eh, fu nel 2012, quando appunto Tiziana Comis, che ancora oggi collabora con noi, eh, mi suggerì eh, la lettura di un libro di Lucio Demetrio eh, di Che Giallino Sei, conoscersi attraverso un simbolo. Eh, furono proprio le 28 eh, schede contenute in questo libro a, a dare un nuovo impulso e una, una nuova direzione e, una, eh, e maggior vigore alla ricerca musicale mia per quanto riguarda Gardens. 28 schede in cui Lucio eh, Demetrio mm, descrive altrettanti giardini che però non hanno la sola eh, valenza descrittiva ma anche una più profonda valenza simbolica. Ed è questa appunto è stata la fortuna almeno per lo sviluppo eh, musicale di, di ciò che andavo componendo. Il primo giardino che vide musicalmente la luce eh, fu eh, il giardino sottomarino e, e, e ciò accadde solo nel febbraio, il 14 febbraio del 2015, questo perché eh, nel frattempo non coltivavo solo eh, il progetto, il sogno di Gardens, ma anche altri eh, due grandi lavori che al momento sono stati accantonati, come l'opera pianistica Great Waters e mm, le cattedrali, un'opera sinfonica corale che però preferisco al momento rimandare. Dopo questo primo esordio di Gardens a livello musicale con il giardino sottomarino, fu la volta, sebbene molto breve, eh, di un giardino selvoso non ancora sufficientemente sviluppato e poi eh, fu la volta di Glasshouse, del giardino serra. Quello che si può notare di differenza tra il giardino eh, sottomarino e il giardino eh, Serra è che il secondo eh, già mette più a frutto le, le tecniche compositive che sono peculiari della serie musicale Gardens. Questo risultato così, così maturo mi incoraggiò a metterlo in mostra ad una collettiva ad Aosta il giugno 2018. Fu un'avventura... Anche simpatica perché per mettere in mostra della musica io e Tiziana Comis ci ingegniamo a realizzare un ready-made musicale fatto di fiori finti e, e, e una gabbietta e un treppiede. Quindi fu un'esperienza simpatica però efficace anche. Poco dopo. L'avventura di Aosta incontrai Vittorio Cazzara e quindi da qui si poteva pensare finalmente dopo, dopo tantissimi anni, dopo quasi vent'anni, dai primi schizzi, di realizzare il, il sogno di un'opera audiovisiva. Nel luglio del 2018. Eh, Manuel Chieregato di Tiziana Comis eh, mi contattarono per eh, trasporre in forma visiva eh, i loro gardens e fu un incontro eh, come dire, eh, strano perché eh, mi era già capitato di eh, ricevere delle proposte di questo genere, ma loro andarono subito al punto, e cioè di affidarmi la, la, la prima trasposizione di un giardino che però eh, sarebbe stato eh, il primo di una serie di 28 giardini. <ride> Quindi fu una cosa che stranamente non mi spaventò, e, anzi, mi, mi galvanizzò da un certo punto di vista, perché eh, nella mia carriera da regista, eh, il mio focus è sempre stato quello di creare una macro eh, opera eh, composta da tante opere eh, apparentemente slegate l'una dall'altra, ma che poi eh, costituiscono, vanno a costituire un corpus eh, unitario. E questo progetto musicale di Manuel eh, assomigliava molto, eh, non solo al mio modo di intendere i, i progetti, a, a, a lunga degenza, come li, eh, come li definisco scherzosamente, ma eh, mi assomigliava anche proprio da un punto di vista stilistico. Il progetto musicale di eh, Manuel era un progetto musicale per certi versi barocco, molto naturalistico, con ovviamente delle, eh, degli approfondimenti, eh, spirituali, eh, onirici eh, e quando mi venne affidato quindi il compito di trasporre in video questa, tutto questo bagaglio anche eh, emozionale, eh, la prima cosa che mi venne in mente fu quella di eh, tradurre il tutto eh, all'interno di una cornice fantascientifica, perché eh, ogni giardino descritto da Lucio Demetrio e poi traslato in musica da Manuel eh, costituisce un piccolo mondo a sé stante, che sembra mh, gravitare da solo nel nulla cosmico, salvo poi scoprire che tutti questi giardini sono eh, uniti da un fil rouge, da un, da un filo conduttore che li, eh, li, li accomuna. E, e quindi il passo da piccoli pianeti, piccoli mondi eh, emozionali a mondi effettivi della fantascienza, il passo è molto breve. E, e, e Quindi concepì una, una, una sorta di space opera dal, dal, dal, dal sapore vintage, eh, in cui eh, una, una, una catastrofe innominabile eh, oscura le trasmissioni di eh, tutti i mondi eh, che fanno parte di una galassia lontana, lontana. Né? Io sono figlio degli anni Ottanta, quindi Guerre Stellari eh, è stata un'influenza fortissima per me, per, senza citare Kubrick e eh, 2001, e quindi questa eh, catastrofe porta eh, il pianeta capitale non riceve più notizie eh, dalle colonie a inviare delle sonde e quindi con l'espediente eh, eh, di queste sonde che registrano eh, le eh, immagini da pianeti sconosciuti in stile National Geographic eh, come se fosse una, eh, una, una serie di documentari, eh, mettere in scena questi giardini da un punto di vista visivo atipico rispetto a qual era il punto di partenza di Demetrio e in parte anche quello musicale di Manuel e creare una terza via che in qualche modo eh, racchiudesse eh, le, due, mh, le due matrici originali eh, di questo progetto. I in miei incontri mh, che hanno preceduto quella vera e propria produzione eh, cinematografica eh, si discuteva su quale giardino eh, concentrarsi per la riduzione visiva. E I giardini ormai estesi erano eh, almeno due o tre e tra questi c'erano il giardino Serra appunto e, e il giardino Lacustre. E, e quando ormai la scelta sembrava essersi posata sul giardino Serra, eh, ispirati probabilmente eh, ciascuno dalle proprie origini e anche dal fatto che eh, in quell'estate gli incontri avvenivano eh, in via Monviso, a Paesana, quindi in, con vista sul Monviso, eh, la scelta ricadde a sorpresa all'ultimo all momento, si può dire, eh, su un giardino che all'epoca eh, era forse il più immaturo musicalmente e, e, e fu proprio il giardino alpino. Essendo tutti mondi eh, dell'inconscio, dell'emotività, dell eh, volevo che mh, stilisticamente, visivamente, ognuno di questi pianeti avesse un eh, materiale costituente di, di riferimento e, e quindi quando si decise, a sorpresa, di esordire con Alpine questo esercizio di trovare un, un elemento costituente per ogni giardino, e eh, lo ricordo, sono 28, quindi non è una faccenda così semplice, eh, questo esercizio divenne molto semplice invece, paradossalmente, perché le Alpi sono il luogo che hanno dato i natali al sottoscritto ma anche a Manuel e a Tiziana. Quindi trovare un elemento che racchiudesse lo spirito delle Alpi e lo spirito del giardino che stavamo raccontando eh, andava trovato semplicemente dentro se stessi. All'epoca in cui mh, cominciamo a eh, discutere di come poteva essere la storia la sceneggiatura di Alpine, e Alpine era un semplice canto antifonale in cui due orchestre da camera, una di strumenti acustici e una di sintetizzatori eh, si rispondevano in modo alternato, appunto, come in un canto antifonale. E questa, nella mia, nella mia idea, era, doveva costruire semplicemente l'ouverture per, per una serie di episodi ispirati a vari paesaggi alpini. Tutti gli episodi, almeno nella mia prima, nei, miei primi, nei, miei, nei miei primi bozzetti, devono essere e 16, 8 ispirati eh, al colore verde, quindi al paesaggio montano abitato, abitabile e eh, altrettanti quadri musicali in cui si descrivono invece i luoghi eh, montani impervi, dominati da nevi e ghiacci. Le due orchestre eh, rappresentano appunto questi due colori questi due tipi eh, di ambiente montano l'orchestra di, di, di, di strumenti acustici rappresenta il verde, come verrà poi anche tradotto nel film, e l'orchestra di strumenti sintetici invece a descrivere il bianco, a descrivere il mondo bianco dei ghiacci, il mondo disabitato e inabitabile, inospitale, pericoloso dei, dei, dei ghiacci e delle nevi perenni. E quindi quando Emmanuel mi raccontò che Alpine musicalmente era fondamentalmente strutturato in due fasi, una, una fase bianca e una fase verde, una fase in cui si sarebbe descritto il mondo alpino selvaggio e invece una parte verde in cui si sarebbe descritto il mondo alpino abitato. Quindi, con eh, il villaggio, con eh, la vita delle persone, la luce, il calore, le risate, la musica: ehm, ecco che eh, il materiale venne fuori da solo perché la lana, soffice e bianca come la neve, ma è anche il materiale con cui si fabbrica eh, l'oggetto simbolo delle Alpi, almeno per me, eh, il maglione. Quindi, la lana eh, diventò l'elemento costitutivo per Alpine. E Alpine poi è musicalmente un, una composizione che gioca tantissimo su, sugli estremi, su, sulla luce e l'ombra, sulla vita e la morte, sul, sul bene e il male anche se vogliamo, sul silenzio, sul rumore, la musica. E quindi mh, il fatto di avere un, un elemento così inocuo come la lana <coughs> associato a un a un ambiente, a uno dei giardini più pericolosi, se vogliamo, centrava perfettamente il senso di questo giardino per come lo aveva descritto Demetrio e per come lo aveva descritto musicalmente Emanuele. Il dualismo di alpine, bianco e verde, è stato tradotto in immagini eh, da una parte ovviamente con la componente bianca eh, attraverso queste distese di lana fredde, desolate, minacciose quasi. Invece la componente verde è stata più interessante, perché la, la soluzione classica sarebbe stata quella di mostrare un villaggio alpino con i suoi abitanti, con le sue luci, i suoi rumori. E Invece abbiamo optato per l'immagine dei borghi abbandonati, che da una parte sottolinea un, un aspetto del, della montagna, delle alpi, che è diffusissimo di questi borghi, magari composti anche solo da due o tre case, che da decenni sono disabitati e dall'altro eh, introduce in Alpine, ma nei gardens in generale, eh, il tema della memoria, della memoria che viene dimenticata, una memoria spicciola anche quella di vita quotidiana, la saggezza popolare, che il progresso, l'andirivieni il, eh, tecnologico del, dell'avanzamento anche dei decenni fa in modo che eh, si attegni, che sparisca quasi, che, che venga messo a repentaglio. Ecco. E quindi il, il tema della rivalorizzazione di certe cose che sono... Che temiamo essere perdute magari sono solo dimenticate. ecco. Con Alpine e con i Gardens il fatto di tradurre la componente verde attraverso un borgo abbandonato ha il preciso intento di essere da una parte un monito e dall'altra un'occasione per riscoprire un qualcosa che abbiamo lasciato da parte di esterno, in questo caso è un borgo abbandonato, ma è la metafora anche di un qualcosa di noi stessi che abbiamo accantonato, dimenticato, o magari non ci siamo mai resi conto che, che esistesse. E, e questa scelta, che può sembrare casuale, può sembrare anche manieristica, se vogliamo, in qualche modo, in realtà nasconde neanche troppo bene il, il preciso intento di far sì che i gardens siano un'occasione per guardarsi dentro, per andare a scartabellare tra, eh, tra le cose nostre che abbiamo nel, nella nostra memoria, nel nostro, nel nostro inconscio, nel nostro onirico, nel nostro eh, vissuto ancestrale e riportare alla luce tutto ciò che abbiamo messo da parte perché magari inutile, non, non mi serve, non è, non è proficuo, ecco, il fatto anche di prendersi tempi, ecco perché Alpine è una buonissima scelta di esordio, perché è un pianeta molto calmo, molto riflessivo e quindi in qualche modo impone di fermarsi, di prendere tempo e di esplorarsi con tranquillità, senza fretta, eh, cosa che in questa epoca è sempre più difficile, quindi... Ogni scelta operata nella trasposizione visiva di Alpine, di conseguenza dei gardens, è più che una scelta stilistica, è una scelta um, di, di metodo esplorativo del mondo che ci circonda, ma anche di noi che guardiamo il giardino di riferimento. La lavorazione di Alpine è durata dal luglio 2018 a marzo 2019, quindi parecchi mesi, neanche tanti in realtà se consideriamo opere di questo tenore portate avanti da tre persone soltanto, in effetti è poco, sono stati mesi però molto intensi, molto, molto densi, ecco, e, però molto soddisfacenti. E abbiamo esposto a Milano in una galleria che ci ha accolti a braccia aperte, è stata un'esperienza meravigliosa e ci saranno altre esperienze perché Gardens è finalizzato non solo alla diffusione musicale e video con i mezzi fisici come CD, musicassette, VHS, DVD, ma anche e soprattutto all'esposizione in gallerie, musei e associazioni culturali e tutto quello che eh, gravita attorno all'esposizione artistica. Certo che mh, fa sorridere il fatto che eh, una produzione come quella che eh, ha preso vita, ha preso il proprio slancio nel luglio 2018, aveva eh, avuto origine dall'ultimo dall giardino, quello che all'epoca era eh, così, appena abbozzato, pressoché improvvisato eh, poco prima di, di cominciare la produzione cinematografica e se il buongiorno si vede dal mattino eh, se da una improvvisazione è nato eh, tutto questo ma cosa potremmo aspettarci appunto dai giardini più evoluti come l'assauce o l'acostrina o cloister lasciamoci sorprendere la cosa divertente, diciamo così, è che ehm, nonostante sia un progetto titanico, perché beh, sono 28 pianeti, noi stiamo rilasciando il primo in questo momento e probabilmente ci terrà impegnati se, se ecco, se dovesse andare tutto bene un giardino all'anno, quindi la cosa dovrebbe impegnarci per 28 anni, chissà se saremo ancora vivi al termine di questo eh, percorso. Il punto è che nonostante sia un'opera così titanica e per certi versi anche è impossibile da concepire per solo tre persone, il modo in cui ne parliamo tra noi tre, in cui lo progettiamo, in cui lo occupiamo in un giardino, quindi lo innaffiamo, ha la stessa freschezza e la stessa semplicità di un progetto minore, qualunque, piccolo, a breve scadenza. E questa cosa che non è voluta, non è calcolata, è fantastica, perché nonostante sia un progetto che potrebbe veramente portarci via 30 anni di vita, la stiamo affrontando come se avessimo tutto il tempo del mondo. E in effetti è così, perché questo più che un lavoro artistico è un viaggio interiore e quindi ci impegnerà comunque tutta la vita, Quindi è entusiasmante e non vediamo l'ora di vederne la fine insieme a voi.